ciao bambini oggi parliamo di gli è importante sentire la differenza tra i suoni gli e gli come in italia e maniglia nel suono gli la lingua preme un pochino di più sul palato sentiamo ancora la differenza ciliegie aglio se abbiamo dei dubbi con il suono LI possiamo pensare alle parole amiche candeliere è amico di candela la con la L olio è amico di oliva con la L e ancora cavaliere viene da cavallo con la L saliera da sale con la L il suono LI gli è formato dal digramma GL più la vocale I, che gli dà un suono dolce, gli. Per esempio, cosa avranno usato il nostro coniglio? Fiori di tiglio, o forse un giglio, oppure vaniglia? Chissà se anche a voi d'estate piace raccogliere con chi gli tra gli scogli allenarvi con un bersaglio o farvi aria con il ventaglio ora attenzione abbiamo detto che gl con la i ha un suono dolce gli ma con le altre vocali ha un suono duro come in globo o inglese in pochissime parole gl ha un suono duro anche con la i come per esempio in geroglifici la scrittura degli antichi egizi o in glicerina quella sostanza che si mette per rendere morbide le mani e adesso una sfida per voi in questa immagine ci sono due parole una ha il suono gl duro l'altra il suono gli dolce quali sono? Bravi, glicine e pungiglione! Nessun dubbio, siete davvero dei tipi sve... gli.